vediamo come creare un modulo da inserire nel proprio sito con GetResponse se non siete ancora iscritti a GetResponse nella descrizione vi lascio il link per poterlo fare se accedete tramite questo link potrete avere la nostra consulenza su ogni problema o ogni impostazione relativa a GetResponse accediamo Una volta fatto accesso, clicchiamo su menu e andiamo su moduli e sondaggi. Clicchiamo su crea modulo e qui possiamo scegliere uno dei template a disposizione. Iniziamo a personalizzarlo. Clicchiamo sull'elemento e poi andiamo nella tab Layout. Personalizziamo i vari elementi, i colori, le immagini. Ad esempio qua ho voluto inserire il numero di telefono, il nome e la mail. Allunghiamo un po' il modulo, spostiamo il pulsante. Qui voglio aggiungere un campo commento, in modo tale che chi si iscrive può anche scrivermi un commento. Questo campo preferisco chiamarlo messaggio allungo un altro po' il mio modulo perché poi vorrò aggiungere un campo con un segno di spunta selezionabile in cui inserire la privacy policy posso cambiare il colore del mio pulsante anche il colore al passaggio del mouse Modifico il campo del titolo e voglio modificare l'immagine. Posso aggiungere qualsiasi immagine caricandola del mio computer, cliccando semplicemente su aggiungi. Ora la seleziono ed ecco qui che me la dà ripetuta, io metto non ripetizione e la imposto della dimensione giusta. Ora clicco su salva ed esci. Ora vediamo come creare il consenso alla privacy. Andiamo in profilo, gestisci account. andiamo in campi del consenso, crea campo, gli diamo un nome dopodiché scriviamo il testo che vogliamo che appaia e poi selezioniamo privacy policy per collegarlo ad un link che vada direttamente alla privacy Clicchiamo su Crea e torniamo nel nostro modulo. Lo riapriamo. E qui facciamo spazio per inserire questo nuovo campo Privacy Policy che mi dà in automatico nel, nei campi del consenso. Lo personalizziamo. Dopodiché salviamo. Ora impostiamo la pagina di ringraziamento, cioè quella pagina che si aprirà in automatico una volta completato il modulo e aver cliccato su invia. Personalizziamo anche questa. dopodiché clicchiamo su Salva e andiamo su Impostazioni. Qui possiamo impostare il nome del modulo, indicare il giorno nel quale deve partire il messaggio e poi scegliere la pagina di ringraziamento. Qui scegliamo Predefinito, che sarebbe la pagina che abbiamo impostato poco fa, ma possiamo anche farli rimanere nella stessa pagina o personalizzarla. Dopodiché salviamo. Ora andiamo in liste e personalizziamo anche queste impostazioni. Cambiamo il titolo della lista, mettiamo la lingua italiana, possiamo scegliere un logo da inserire e poi l'indirizzo del sito a cui reindirizza il logo. Salviamo. Ora, per far sì che dopo aver compilato il modulo succeda qualcosa, dobbiamo impostare l'autoresponder. Quindi, dopo essere andati in menu Autoresponder, clicchiamo su Crea Autoresponder e qui scegliamo quando inviare la mail, ad esempio, se lo stesso giorno o con ritardo o immediatamente. Possiamo anche indicare un giorno diverso e possiamo deselezionare uno dei giorni della settimana. Indichiamo l'indirizzo del mittente e l'indirizzo di risposta e scriviamo un oggetto. Fatto questo possiamo scegliere un template per il contenuto. ce ne sono diversi a disposizione. Ne scegliamo uno e personalizziamo anche questo. Dopodiché salviamo e aggiorniamo. Ora, l'autoresponder è attivato torniamo nel nostro modulo terminiamo di personalizzarlo scegliamo adesso la lista che abbiamo personalizzato il giorno in cui inviare la mail Dopodiché salviamo. La pagina di ringraziamento l'abbiamo già impostata. Possiamo andare su pubblica. E ora possiamo pubblicarlo. Per pubblicarlo possiamo copiare il codice e inserirlo direttamente nel nostro sito, nel punto dove vogliamo quel codice. Se non lo potete fare voi, chiedete al vostro webmaster Altrimenti potete chiedere a noi una consulenza su come e dove inserirlo nel vostro sito web. Oppure semplicemente si può inserire un link, questo, che copiamo, in una frase o in un pulsante del vostro sito web. Ed ecco qui il nostro modulo. Vi ricordo che se avete necessità della nostra consulenza per poter impostare il vostro Get Response. Potete creare un account attraverso il link che vi inseriamo nei commenti. In questo modo potete avere tutta la nostra consulenza per tutto il periodo in cui rimarrete in GetResponse.